Video tutorial mostrò come realizzare questa elegantissima giacca con scolla e sciarpa abbinata che io ho deciso di chiamare fiori d'ametista. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il bellissimo filato dell'Alpachino. Guardate quanto luccica anche nella lavorazione! È lo adoro tantissimo e non vedevo l'ora di lavorarlo anche all'uncinetto ho lavorato con un l'uncinetto numero 7 vi posso assicurare che si lavora molto bene e anzi andando a lavorare con il 7 quindi con un centro molto largo se si sbaglia e si va a scucire vi posso assicurare che uh, si scuce abbastanza facilmente quindi non c'è bisogno di andare a litigare con il filato perché sappiamo che quelli un po' pelosi sono un po' più difficili da andare a sfilare e invece lavorando con un cento numero 7 io non ho trovato questo um, problema quando sono andata a scucire perché eh, non mi piaceva come stava venendo, quindi ho dovuto fare delle, dei ritocchi comunque dicevamo, io ho scelto questo colore viola, che mi sembrava perfetto per um, queste giornate grigie, uh, perché è luminoso, uh, spicca ed è per questo che ho scelto questo colore per quanto riguarda il quantitativo questa è una taglia S ma come potete vedere mi va largo, ho fatto anche le maniche larghe, e io ho utilizzato solamente 200 grammi uh, dell'alpacchino dell per realizzare la giacca e 50 grammi un pochetto, perché dell'ultimo gomitolo eh, da 50 grammi della, eh, per realizzare la giacchetta mi era rimasto un po' e quindi ho deciso di sfruttarlo e crearlo insieme a un altro gomitolo questa sciarpa da abbinarci con lo stesso motivo, quindi taglia S dicevamo a fine per tutto ci vogliono 250 grammi, per una taglia M vi occorrono 300 grammi, per una taglia L 350 grammi, contando anche poter fare comunque la sciarpa abbinata. Se non volete fare la sciarpa binata, potete ehm, andare a togliervi un gomitolo per la taglia L Mentre per la taglia M restate sui 300-350 grammi ah, Come vi ho detto ho lavorato con un cento in numero 7 E in descrizione come sempre vi lascio il link al, sito, al mio sito filati Elsa Dove trovate questo filato anche negli altri colori Che già vi ho fatto vedere nel video della settimana scorsa dove vi mostravo eh, questo filato Ma voglio farveli rivedere alcuni questi qua, quindi se volete qualcosa di più elegante potete optare per questo grigio scuro, se volete qualcosa di eh, lucente ma comunque eh, un po' meno ehm, ingombrante come eh, possiamo dire vi consiglio questo grigio, altrimenti c'è quest'altro bellissimo arancione che io in realtà è un ruggine ma che io adoro tantissimo, è un bellissimo colore anche questo e infatti ero un po' indecisa fra questo e il viola ma poi ho optato per il colore viola. Detto ciò, per quanto riguarda la lavorazione, ho optato per questa lavorazione leggermente forata. Quindi, ci sono questi grandi fiori, ma come potete vedere alternati a giri di maglie alte e sono in totale da fare 6 giri che vanno sempre ripetuti. Quando lavoriamo la lavorazione si parte dal basso mentre e quindi si lavora in giri di andata e ritorno e si va poi a fare eh, le diminuzioni per creare appunto questo scollo a V. Mentre le maniche si lavora sempre lo stesso punto, infatti, ve lo faccio vedere, ci sono i fiori anche qui, ma si lavora in tondo. E alla fine ho fatto questi polsini non troppo stretti in modo tale che la lavorazione comunque non si vada ad in, impigliare con i bracciali che eh, porto e una volta fatto ciò sono andata a fare appunto questa sciarpa realizzando sempre lo stesso eh, motivo eh, però naturalmente è più stretto perché è una sciarpa ma voi potete farla anche più larga io ho pre preferito farla stretta ma lunga in modo da poterla avvolgere intorno al collo e fare questa eh, sorta di cravattina se così vogliamo dire sul davanti che trovo molto sfiziosa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 per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare il filato al della mistrico filati che è questo gomitolone molto morbido eh, con all'interno anche questo filo laminato molto molto bello allora io lavorerò con l'uncinetto del numero 7 ho montato per il mio campione un totale di 23 catenelle mentre vi, vi dico già che io per quanto riguarda la mia creazione monterò 79 catenelle la lavorazione che andiamo a fare si ottiene sul multiplo di 8 a cui poi vanno aggiunte 7 catenelle, quindi mi raccomando. Quando dovete andare a fare tante catenelle per arrivare alla misurazione che vi serve, che dovrebbe essere intorno ai fianchi o al seno, a seconda di cosa avete più grande, dovete calcolare mettere un multiplo di 8 più 7 catenelle. Secondo me, rispetto a me, una taglia M deve andare a mettere 3 motivi in più. Per una taglia L, invece, vi raccomando di mettere almeno 6 e se non anche 8 motivi in più. Tenete presente che, naturalmente, lavoreremo con un uncinetto bello grande, per questo siamo andati a mettere poche catenelle rispetto al sole detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare due catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto la prima catenella del 23 vado in quella successiva e vado a realizzare una maglia alta Ho un totale così di due maglie alte devo arrivare ad averne 7 quindi due già le ho fatte vado nella catenella successiva terza maglia alta Catenella successiva quarta maglia alta Catenella successiva quinta maglia alta Catenella successiva sesta maglia alta Catenella successiva settima maglia alta 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto una catenella di base e ricomincio da capo, andando a realizzare le mie 7 maglie alte, quindi 1, vado nella catenella successiva 2, vado nella catenella successiva 3, vado nella catenella successiva 4, catenella successiva 5, catenella successiva 6 catenella successiva 7 3 catenelle 1 2 3 salto una catenella e ricomincio da capo quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il primo giro e andiamo a terminare il primo giro andando a fare le ultime sette maglie alte quindi vado nella catenella salto una catenella vado in quella successiva realizzo la mia prima maglia alta seconda maglia alta terza maglia alta quarta maglia alta quinta maglia alta sesta maglia alta settima maglia alta Ho terminato così i miei il mio primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro Che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta Prendiamo il filo e andiamo a fare altre quattro maglie alte una sopra ogni maglia alta successiva per un totale quindi di 5 maglie alte quindi una vado alla maglia alta successiva 2 Maglia alta successiva 3 Maglia alta, successiva 4 maglia alta, successiva 5-3 catenelle. Una, due, tre, vado nell'archetto di 3 catenelle. Quindi salto le due maglie alte. Vado nell'archetto di 2 catenelle, e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le prime due maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, una sopra la terza, una sopra la quarta e una sopra la quinta. Quindi 1, maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e realizzo una maglia bassa 3 catenelle. Una, due, tre, e ricomincio da capo saltando due maglie alte. Quindi quello che andremo a ripetere per tutto il secondo giro è questo: maglia 3 eh, catenelle, maglia bassa 3 catenelle. Si saltano le due prime maglie alte, si fanno 3 maglie alte, si saltano le due maglie alte finali, si rifanno le 3 catenelle, la maglia bassa. Quindi procederete sempre ad avere 3 maglie alte nel secondo giro. Andiamo a terminare il secondo giro, salto le, le prime due maglie alte. Vado una successiva la rizzo la prima delle mie 5 maglie alte quindi una due tre quattro ops, scusatemi 4 e entro nella terza catenella e vado a fare la mia ultima maglia alta ho terminato così anche il secondo giro terzo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sulle successive maglie alte quindi una due 3 e 4 per un totale quindi di 5 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una 3 catenelle e 2 catenella di separazione vado nell'archetto successivo e vado a fare due maglie alte una e due e adesso procediamo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e 3 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 di 3 catenelle una 2 catenella di separazione 2 maglie alte nell'archetto successivo una e due quindi questo è quello che faremo per tutto il giro. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, due maglie alte nell'archetto di, di tre catenelle, una catenella di separazione e si ricomincia. Bisogna fare questo per tutto il terzo giro e andremo a terminare il terzo giro facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, tre, 4 e 5 e la quinta la facciamo entrando nella terza catenella abbiamo così terminato anche il nostro terzo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il quarto giro scusate mi tiro un po di filo eccomi e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due 3 4 5 e 6 una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella quindi le maglie alte in totale erano 7 contando anche la terza le 3 catenelle e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta una due tre quattro cinque sei e sette una maglia alta nell'archetto di una catenella e si ricomincia una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi questo è quello che faremo per tutto il quarto giro e naturalmente andiamo a terminare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta 2, 4, 5, 6 e 7. ecco quindi abbiamo terminato anche il quarto giro il quinto e il sesto giro sono molto semplici perché dobbiamo fare un giro di maglie alte sopra ogni maglia alta quindi io adesso inizio il quinto giro, vado a fare le mie 3 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E farò la stessa cosa anche nel sesto giro. Terminati questi due giri si ricomincerà da capo e naturalmente vi farò vedere come. Ricordatevi solo, quinto e sesto giro si va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta allora ho terminato i giri che sono in totale come abbiamo detto 6 quindi adesso si ricomincia da capo vi faccio vedere un attimo come fare visto che abbiamo una base diversa rispetto a prima e andiamo a fare in questa maniera quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta e andiamo a fare un totale di 7 maglie alte una abbiamo già fatta quindi andiamo a fare la seconda poi la terza quarta quinta sesta e settima tre catenelle una ops una 2 3 saltiamo una maglia alta andiamo in quella successiva e ricominciamo a fare le nostre sette maglie alte quindi ripetiamo i tuoi giri in totale da fare sono 6. ricordatevi che il quinto e il sesto sono semplici giri di maglie alte io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere il motivo fino ad arrivare all'altezza degli scalpi, e poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti allora ho terminato di lavorare la parte inferiore del cardigan e ho ripetuto il mio motivo per quattro volte: quindi eh, scusa, eh, sì, per quattro volte: una, due. 3 e 4, a questo punto, possiamo andare a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contare in orizzontale quanti fiori ne ho, e ne ho un totale di 9. Quindi, che ho fatto, non messi 5 dietro e 2 davanti. Mi raccomando, eh, per una taglia M, mettete almeno un fiore in più per lato, sul davanti, per una taglia L, due fiori in più per eh, davanti rispetto a me, il resto va tutto dietro. Per quanto riguarda il mettere il marcatori allora dovete andare a contare in questa maniera. Noi abbiamo due fiori qui e il terzo qui dietro. Ne vado dove ho le tre maglie alte che mi dividono i due fiori davanti e il mio fiore dietro. Quindi, nel caso delle m qui avrete tre fiori, nel caso delle m ne avete quattro, andate quindi dal gruppo di tre maglie alte che vi separano l'ultimo fiore dal davanti, dal primo fiore dietro. Salite e in corrispondenza mettete il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte. Io ho i due uh, fiori, qui ho il terzo, qui ho i tre gruppi, il gruppo di tre maglie alte e in corrispondenza sono andata a mettere la maglia alta. A questo punto possiamo andare con la lavorazione e io farò delle diminuzioni. Ah, in modo tale da avere un collo a V, non tantissime, quindi vi farò vedere che diminuzioni andiamo a fare e quindi andiamo a fare. Andremo a fare 2 catenelle, 1 e 2 che equivalgono alla nostra prima maglia alta non chiusa, andiamo nella maglia alta successiva andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudiamo le due maglie alte, adesso dobbiamo andare a fare altre 6 eh, maglie 5 maglie alte perché in totale, noi dovremmo averne 7, due, le abbiamo già fatte, ma le abbiamo unite, quindi dobbiamo andare a fare altre 5 maglie alte quindi una. Due scusate il filo tre, quattro e cinque. Tre catenelle. Una, due, tre. Salto una maglia e vado a fare sette maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una. 2 3 4 5 6 e 7 3 catenelle 1 2 3 saltiamo una maglia alta e adesso andiamo a fare le ultime maglie alte catenelle 1 2 3 andiamo nell'archetto di 3 catenelle realizziamo una maglia bassa 3 catenelle saltiamo le due maglie alte andiamo a fare le nostre 3 maglie alte quindi salto le due vado una successiva e faccio la mia prima maglia alta maglia alta sopra la maglia alta successiva maglia alta sopra la maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 3 catenelle 1 2 3 quindi si saltano le ultime due maglie alte si va nella terza catenella e si fa nella all'interno delle 3 catenelle si fa una maglia bassa 3 catenelle saltiamo due maglie entriamo nella successiva e facciamo una maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e una maglia alta non chiusa dove abbiamo le tre le due maglie alte chiuse insieme e abbiamo fatto così un'altra diminuzione ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro che consiste nel realizzare due catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa una maglia alta sopra la maglia alta non chiusa scusa sulla maglia alta chiusa 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 di 3 catenelle una e due. catenella di separazione vado in archetto successivo e vado a lavorare normalmente il nostro terzo giro terminerò il terzo giro vi farò vedere poi come iniziare il quarto sto terminando quindi il terzo giro Ho fatto normalmente le mie maglie alte vado una terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta una maglia alta all'interno dell'archetto arriveremo a fine del quarto giro vi farò vedere come terminarlo quindi adesso andate a fare tranquillamente le 3 catenelle una maglia alta sopra ogni maglia alta all'interno dell'archetto e poi vi faccio vedere come terminare anche il quarto giro quindi sto terminando il quarto giro ho fatto la maglia nell'archetto vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la maglia alta, successiva, una maglia alta non chiusa, sopra la penultima maglia alta, e una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme, chiudo le maglie alte insieme e abbiamo fatto così un'ulteriore diminuzione. Adesso mi giro con la lavorazione, e io ho deciso di non fare più di diminuzioni, ma adesso di salire dritto. E Quindi lavorerò i successivi due giri di maglie alte senza alcun tipo di diminuzione quando rinizierò. il primo giro vi farò vedere un attimo quante maglie abbiamo prima di poter fare l'archetto di 3 catenelle. Quindi adesso ripeto gli ultimi due giri, faccio gli ultimi due giri facendo una maglia alta sopra una maglia alta e poi vi faccio rivedere come fare il primo giro. Ok, ho fatto i due giri, quindi adesso devo riandare a fare il mio fiore. Di maglie ne ho di meno rispetto a prima, infatti ne dovremmo fare soltanto 3, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la terza maglia alta. 3 catenelle 1 2 3 saltiamo una maglia andiamo in quella successiva andiamo a fare le nostre sette maglie alte continuiamo tranquillamente quindi tutto il nostro primo giro continuiamo a fare anche il secondo e nel secondo vi farò vedere come andare a a terminarlo quindi ho fatto ho iniziato il secondo giro lo vado a terminare faccio una catenella dopo aver fatto le 3 catenelle faccio una maglia bassa 3 catenelle salto le due maglie alte entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta e poi adesso io mi fermo qui perché il mio scalfo sta già venendo bello grande quindi non ho bisogno di aumentare ancora ma chi deve aumentare gira la lavorazione e fa quindi una maglia alta Due maglie alte all'interno dell'archetto, una catenella di nuovo due maglie alte all'interno dell'archetto e proceda a lavorare così fino all'altezza desiderata. Secondo me, per una taglia M dovete andare a fare soltanto altri due giri in più. Per una taglia M L dovreste semmai fare due motivi, perché vedete, io alla fine ho fatto un motivo e mezzo, quindi direi che per una taglia eh, neanche un motivo e mezzo, un motivo e due giri per una taglia m dovrete andare a fare sicuramente un motivo intero più um gli altri due giri oltre a me agli altri, altri tre giri rispetto a me quindi magari per una taglia l dovete fare eh, tutti e due motivi più il primo giro del terzo motivo vedete un po comunque quanto vi sta venendo largo il, il vostro scalfo per me questa larghezza è più che perfetta quindi posso andare a lavorare l'altra parte che la farò uguale mentre dietro lavoreremo dove abbiamo iniziato con la maglia alta fino alla maglia alta successiva quindi d'archetto da, da dove sa il marcatore fino all'altro marcatore e lavorerò naturalmente per lo stesso numero di giri. Poi andremo a cucire e ci occuperemo delle maniche. Allora, lavoreremo anche la manica con lo stesso punto, però lavoreremo in tondo, quindi cambiano leggermente i giri, l'inizio e la fine. Naturalmente, andiamo nella parte inferiore, dove abbiamo lavorato già le due maglie, una per la parte avanti, una per la parte dietro, e andiamo a realizzare la nostra prima maglia alta facendo le nostre 3 catenelle, una, due, tre prendo il filo devo andare a fare altre quattro maglie alte una la vado a fare nella maglia alta orizzontale una nella, nella nella foro di separazione la terza di nuovo nella maglia alta orizzontale e la quarta nel foro per un totale quindi di 5 maglie alte 3 catenelle una 2 3 saltiamo la maglia alta, andiamo nel foro e adesso andiamo a fare normalmente. No, il nostro il primo giro si andiamo a realizzare 7 maglie alte. Quindi entro nel foro, e vado a fare la prima maglia alta, vado nel foro successivo, seconda maglia alta. Vado nel foro successivo, scusate la maglia alta. Quindi adesso vado nel foro, vado a fare la terza maglia alta, vado nella maglia alto orizzontale, quarta maglia alta. Vado nel foro quinta maglia alta, vado la maglia alta sesta maglia alta, vado nel foro settima maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo e devo andare a fare questo per tutto il giro. Vi farò vedere poi come terminarlo. Quindi adesso salto la maglia alta orizzontale, vado direttamente nel foro iniziare a fare le mie sette maglie alte. Sto terminando il primo giro, ho fatto tutte le mie sette maglie alte, 3 catenelle, salto la maglia orizzontale e adesso devo andare a fare due maglie alte, vado una nel foro e una nella maglia alta orizzontale e chiudo il primo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Allora, io così mi trovo come gruppi di 7 maglie alte contando anche questo iniziale, che 5 abbiamo fatto e 2 abbiamo fatte alla fine: 1, 2, 3 e 4 è per una taglia S. Per una taglia M, sicuramente questa andrà a fare uno in più, e per una taglia L, forse sempre uno o due in più, dipende a quanto avete fatto il vostro scalfo. Gestitevi bene come fare per gestirvi le maglie alte, in modo tale da poter avere comunque di terminare con due maglie alte per averne 7 qui. Quindi, se dovete andare a da qualche parte o dovete allargare da qualche parte potete allargare quando fate 3, 3 catenelle invece di saltare solo una maglia orizzontale ne saltate una maglia orizzontale un arco e una, un foro oppure se dovete aumentare vi serve qualche altra maglia alta potete fare due maglie alte nella stessa maglia di base tanto questo è comunque il primo giro poi la lavorazione tenderà a lavorare normalmente quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta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 E 3 saltiamo due maglie alte andiamo di nuovo a fare le nostre due maglie alte e continuiamo quindi così tranquillamente il nostro secondo giro una volta terminato vi farò vedere come terminare come iniziare il terzo allora sto terminando anche il mio secondo giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima e a questo punto andiamo a fare il terzo giro 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra le successive maglie alte una e successiva due due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle una due, catenella di separazione andiamo nell'archetto successivo andiamo a fare due maglie alte una e due e poi normalmente andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e le due maglie alte nell'archetto quindi questo continuiamo a fare normalmente come abbiamo sempre lavorato il terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare. Poi il quarto. Allora stiamo finendo anche il terzo giro, Ho fatto le due catenelle qui, le due maglie alte quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta adesso dobbiamo andare a fare i nostri uh, tre giri sempre di maglie alte quindi andremo a fare tranquillamente 3 maglie alte 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta e dove abbiamo l'archetto di 2 catenelle andiamo a fare le nostre dove abbiamo l'archetto di una catenella andiamo a fare la nostra maglia alta quindi il quarto il quinto e il sesto giro sono uguali una maglia alta sopra ogni maglia alta e in questo caso una maglia alta nell'archetto quindi il quinto e il sesto giro sono giri di maglie alte e poi si ricomincia dal primo, quindi si rivanno a fare le cinque maglie alte. Quindi questi sono i giri che dovremo sempre ripetere. Vi ricordo, questo è il quarto giro, poi faremo, farete il quinto e il sesto uguale e si ricomincerà dal primo senza vi farci vedere i giri di maglie alte che sono come vi ho detto uguali. Uh, io lavorerò così per tutta la lunghezza della manica, però farò anche un polsino. Quindi poi vi mostrerò come andare a fare il polsino e stringere la lavorazione in modo tale da avere la manica un po' l'effetto del palloncino. Allora, ho ripetuto il motivo per quattro volte. Come lunghezza ci siamo adesso andiamo a fare il polsino, e andiamo a fare in questa maniera. Io realizzerò, ops, vado. Ho chiuso il giro con la maglia bassissima entro dove ho la maglia alta di base e vado a fare una maglia bassa. Devo fare un totale di 4 maglie, basse. Una già l'ho fatta, ne vado a fare una sulle successive 4 maglie alte quindi 2, 3 e 4. Adesso vado a fare due maglie alte chiuse insieme quindi vado, eh, scusatemi due maglie basse chiuse insieme. Quindi vado nella ehm, maglia alta successiva e faccio una maglia bassa. Non chiusa, vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia bassa. Non chiusa. Prendo il filo e chiudo e faccio questo per tutto il giro. Quindi quattro maglie basse: una, due, tre e quattro vado a fare due maglie basse chiuse insieme quindi vado a fare la prima maglia bassa la seconda maglia bassa e le chiudo insieme continuo così per tutto il giro terminato il giro vi farò vedere come realizzare il secondo siccome mi era avanzato del filato ho deciso di creare anche una sciarpetta da abbinarci mi è venuta a lunga 144 cm circa e ho montato 15 catenelle lavorando il motivo vedete viene questa striscia con questi uh, fiorellini in verticale che trovo molto sfiziosa e carina uh, ho utilizzato alla fine un gomitolo e mezzo uh, forse un Po' di meno era un gomitolo e meno di un quarto, però era per finire il gomitolo. Mi era avanzato e quindi ne ho utilizzato un altro. Voi, naturalmente, se avete, volete farla più lunga o più larga, dovete andare a prendere un gomitolo in più.